Chiara Ferragni e Fedez in Svizzera per un bianco Natale chic. Una vacanza all'insegna della neve e del lusso per Chiara Ferragni e Fedez, che si concedono un bianco Natale insieme alle due famiglie. Questa allegra e super chic compagnia ha scelto la Svizzera, nello specifico Andermatt. Chiara Ferragni e Fedez, un Natale chic. Hanno entrambi organizzato e portato a termine i loro numerosissimi impegni di lavoro per potersi godere un bianco Natale allinsegna della neve e del glamour. Stiamo parlando dei piccioncini più chiacchierati dItalia, Chiara Ferragni e Fedez, che hanno deciso di concedersi vacanze super chic in Svizzera. La futura mamma di Leone ha prenotato per tutta la famiglia e anche per quella di Fedez in un residence a 5 stelle superior ad Andermatt, i fan li seguono ogni giorno su Instagram, dove postano quotidianamente foto e video meravigliosi. C'è un unico neo, diciamo così. Per la fashion influencer numero uno al mondo, la Ferragni non può sciare, contrariamente agli altri inverni dove, seguitissima dai follower, aveva dimostrato la sua abilità. Fa il broncio, la ragazza, mentre Fedez gira un video per prenderla in giro, visto che è lunica della famiglia che, davvero, non può indossare la tuta da sci per godersi la neve e un vero bianco Natale. Il motivo? Ovviamente, la trentenni deve riposare e prendersi cura del suo bellissimo pancino che, sempre di più, sta spuntando sulla sua silhouette, lo vediamo in uno scatto molto emozionante in costume da bagno, visto che i due fidanzatini hanno condiviso anche i momenti più intimi e rilassanti della lussuosa S.P.A. della residence. Tra piscine caldissime all'aperto circondate da abbondantissima neve il tutto benedetto addirittura da un sacerdote come mostra Fedez in una clip e ogni comfort per rilassarsi, dobbiamo dirlo, Chiara e Fedez ci fanno venire voglia di essere proprio lì con loro, ad ammirare le dolci forme della fashion blogger e a trascorrere un bianco Natale con i fiocchi, di neve. Questa vacanza. Poi è molto particolare rispetto ai soliti viaggi che blogger e rapper prenotano. Entrambe le famiglie, con tanto di genitori, sorelle Ferragni e rispettivi cognati di Fedez a seguito, si sono uniti insieme per trascorrere le feste. Invitati speciali e immancabili, i tre cagnolini, due dei Ferragni, ovvero Matilde e il nuovo arrivato Pablo, e Leo, il barboncino tutto nero di Fedez che vive a casa di mamma Tatiana. Fedez Cetore Provetto Quanti talenti Visto che la sua adorata Chiara Ferragni non ha potuto seguirlo sulla meravigliosa neve fresca della Svizzera, su piste mozzafiato e illuminate da uno splendente sole invernale, Fedez si è unito alla sua nuova famiglia sugli sci. È un maestro! Esclama Francesca Ferragni, la sorella minore di Chiara ma più grande di Valentina, rimasta invece con la maggiore mentre gira un video al rapper milanese. La sua tecnica è davvero perfetta, con sci super uniti e caviglie morbide e snodate, questo bianco natale svizzero, dunque, ci ha rivelato un altro dei tanti talenti del futuro papà di Leone. Il suo buon Natale dalle piste è lanciato sui social con un po' di fiatone, è vero, ma anche con la grande gioia di trascorrere, finalmente, un po' di feste super chic in serenità con la sua nuova grande famiglia.